Salve ragazzi, sono Giulio Pled Questo è il mio primo video dove vi farò vedere come sdoppiare i diamanti su Minecraft 1.8 precisamente Quindi, ah, qui come vedete dovete lasciare un like se non mi cazzo Quindi lasciate un like Abbiamo questa bellissima cesta e prendiamo tutti i nostri materiali che ci sono qua dentro prendiamo tutto mettiamoci mettiamoci la nostra armatura eh, con blast protection come vedete che okay, blast protection così. mettiamo qua questa roba e per ora così va bene uguale okay. allora, mettiamo la nostra ossidiana per impedire che quando esplode la TNT Di fare danni nel nostro mondo Quindi mettiamo Ho Messo una piattaforma 8x8 Ebbene, fatto Ora bisogna mettere una chest E una TNT E una leva qua accanto Per attivare la TNT Allora, noi abbiamo il nostro bellissimo Blocco di diamante Mettiamolo nel nostro in caso che Se clicchiamo uno, il blocco è qua quindi qui, prima pagina, si potrebbe dire. E aprendo la chest, se clicco uno, come vedete va nella chest e poi se io riclicco va nell'inventario. E noi bisogna fare continuamente così quando esplode la TNT. Quindi attiviamo la TNT. Facciamo continuamente uno così. Ah, questa volta non ha funzionato. Che deve funzionare ragazzi, eh. Quindi TNT. Intanto aspettate qui che ci metto questo, eh. Allora. Attiviamo Ah, nemmeno stavo... Oh cazzo Porca troia E vabbè, oh, e può succedere I danni nel mondo ci sono sempre Niente, niente, niente non ce la facciamo, eh Vai Ragazzi, finalmente a fin di vita Ce l'abbiamo fatta allora, abbiamo un blocco che si chiama Zero Quel blocco lì non va raccolto assolutamente Va lasciato lì perché quello è un blocco da figli di puttana Quindi va lasciato lì Una volta fatto, aveva distrutto cazzo il casino, ma nemmeno Che fatia, ma nemmeno mai C'è cioè, l'omino e muore C'è cioè, nemmeno la carne di gallina Comunque, cosa dobbiamo fare? Bisogna, col materiale che volete, costruire questo affare qui, fatto in questa maniera poi alziamoci andiamo qua sopra spacchiamo qua dentro che qui dentro ci metteremo la redstone andiamo qua possiamo questo blocco mettiamo la redstone intorno qui Riempendola. In e poi mettiamo un bel dispenser come vedete è un dispenser infinito cioè che butta roba infinitamente noi apriamo il dispenser come vedete qua deve essere le cose 1 Mettiamo 1 Voilà ragazzi diamanti infiniti infiniti abbiamo diamanti infiniti finalmente sono ricco posso permettermi una limousine fatta di diamanti su minecraft e... bella raga Cioè diamanti infiniti Mi la ah, Non trovo una basura questo questo lo tengo ormai non avete capito che vi vedete sì. iscrivere al mio canale come vedete c'è cioè... Voi lo potete fare nei server della 1.8 ragazzi. Diamanti, infiniti. E non finiscano più. E ora guardate cosa ci faccio. Ah, ma ba mi bastano, mi bastano. Facciamo... Il fa qua. Ecco qua, spaccato qua e il meccanismo non va più. Abbiamo, meno abbiamo anche un blocco di meno 204 diamanti. Noi cosa ci facciamo con questo? Ah, possiamo pure raccogliere questo blocco, come vedete. E cosa facciamo? Questo Abbiamo un blocco di diamante Avete capito bene Un blocco di diamante Infinito Che produce Infiniti blocchi diamanti Infiniti Ragazzi non finisce più Come vedete le scala ancora di più Le scala Cioè Infinito proprio Guardate qua Cioè io ci faccio Ora ci faccio Cioè Ci può fare quello che ti pare può fare quello che ti pare eh, con cuore con cazzo qua davanti cioè ragazzi guardate qua eh, ora riempirò il mondo di blocchi di diamanti perché sono rich sono ricco quindi marima maiala coniglio le mucche le ammazzo subito almeno oh. bastante e coniglio stacco cazzo si sì. violenza contro conigli problemi e mi mangio la, la loro carne di merda Come vedete abbiamo blocchi di diamante Infiniti ragazzi Infiniti Allora non voglio droppare questo blocco qua a Sacro perché Come vedete se le raccolgo qua Questo non lo conta Non li conta questi blocchi Che questo è un blocco a parte Infinito ovviamente ragazzi È infinito Infinito Quindi questo tutorial finisce qua Spero di esservi stato utile ragazzi E... Ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ciao ragazzi, da JurosuperLED!